Have a happy and prosperous new year, dear friends. I hope you enjoy a new year of blessing. Cari amiche ed amici, mi auguro che voi abbiate un felice anno nuovo e che lo possiate condividere con tutte e tutti voi, eh, fra tutte e tutti voi, con i vostri amici, parenti, familiari. Io sto usando un microfono che è della cuffietta di questo vecchio cellulare perché voglio vedere se l'audio viene meglio o se non viene per niente. E quindi vi ringrazio di avermi seguito, un altro anno è passato e io vorrei fare un po' il riepilogo della mia attività qui in YouTube, perché ho cercato di fare dei temi molto variegati tra di loro, ho cercato ispirazione da tutte le parti, vi ringrazio a quelli che mi avete seguito di voi fino adesso e che mi avete iniziato a seguire quest'anno 2019, Aiutatemi a crescere, condividete i miei video, se potete aprite una lista di riproduzione in secondo piano in un'altra finestra del navigatore e fatene partire finché state nel computer la riproduzione di tutti i video così mi darete ore di visualizzazione. Però purtroppo da quando ci sono queste ore di visualizzazione all'anno il problema è duplice, uno raggiungere le 4.000 ore di visualizzazione, ma anche se le raggiungi l'altro problema è che eh, in pratica eh, non è sufficiente raggiungere le 4.000 ore di visualizzazione perché devi avere 100.000 visualizzazioni a video e quindi eh, anche se fai 4.000 visualizzazioni al giorno del canale e questo non ti porta ad avere... Eh, un pagamento da parte di youtube anzi forse se fai un video al giorno ci avrai più ore di visualizzazione ma non avrai visualizzazione perché difficilmente ti guarderanno 10.000 volte il video in un giorno e continueranno a farlo quindi per così dire anche se ti danno le ore di monetizzazione poi non ti pagano perché alle calende greche riuscirai a fare 100.000 100 views a video quindi purtroppo come come fare il bilancio di quest'anno che dal 20 febbraio 2018 in pratica youtube non paga quasi nessuno poi hanno aggiunto il fatto che hanno messo che youtube eh, non paga non monetizza chi fa video per bambini io mi salvo per fortuna perché il mio pubblico non è infantile, non posso neanche dire che quando mi filmo con l'orsetto, anzi no, l'altra volta è stato con un leoncino e poi con una giraffa sono video infantili. Il mio pubblico va vale dai 24-25 anni ai 34 e dai 45 ai 56. Quindi come dire, eh, bando alle ciance, perché questo voleva essere un video breve, per questo lo, carico con il, lo faccio con il tablet, in questo modo viene leggero leggero, e poi, eh, poi lo dovrò editare col computer, ma vi volevo dire, già ho fatto 4 minuti di video, quindi tanto leggero non viene, Felice e prospero anno nuovo a tutte e tutti voi e grazie di seguirmi, di supportarmi, forse di sopportarmi. Io ultimamente non faccio tanti video, soprattutto in questo periodo di feste, perché come tutte e tutti voi sono occupato a fare qualcos'altro. Ma se mi volete aiutare, eh, poi io sto mettendo sotto i miei video link di Amazon, perché sono diventato un affiliato di Amazon. Questo significa che io devo rinnovare il mio parco tecnologico. Siccome non voglio chiedere regali a nessuno di voi, pacchi regali oppure denaro, eh, non metto la Paypal, però se voi dovete comprare qualcosa in Amazon, basta che fate clic in uno dei miei link che ci sono sotto i miei video, soprattutto quelli più visti, poi voi accedete a Amazon per comprare eh, attraverso il mio link e a me qualsiasi cosa voi compriate, sia quelle indicate da me che qualsiasi altra cosa, mi danno una percentuale. Quindi, se voi, per esempio, eh, io ho messo guerre stellari, il link. Eh, io non metto a un singolo prodotto, ma a tutto il risultato della ricerca. Comunque, se voi mettete, fate clic, per esempio, ieri non mi ricordo a eh, che cosa. Ho messo eh, il link di Amazon, eh, non mi ricordo proprio, ma se voi andate a vedere, eh, Sanremo mi sembra, se voi andate a vedere i miei video di Sanremo vedrete che c'è il link di Amazon, Sanremo su Amazon. Voi andate in quel link di Amazon, vi dovete scrivere per comprare, ma poi magari comprate una collezione diversi fumetti di tiramolla oppure di pupazzetti di Guerre Stellari. Infatti, dovrò fare anche sui su video di Star Wars. Che io ho fatto un video su pupazzetti di Star Wars. Ma insomma, quando troverete sotto che io li sto mettendo, ho più di mille video. Quindi avrò tempo. Ho fatto pure Corriere della Sera. Cercate nel mio canale Corriere della Sera. Troverete dei link sul Corriere della Sera fate clic nel link, poi non importa che voi compriate quello, voi potete comprare vibratori, profilastici, eh, riviste di ogni tipo, non so se mi spiego, c'è di tutto in, in Amazon, che a me mi danno la percentuale su quello che comprate, quindi se mi volete aiutare economicamente, io ho scelto la modalità di, di, di premio di Amazon non con un deposito bancario o con la PayPal, ma con una eh, gift card che mi mandano via email, quindi superati i 25 dollari mi pagano. Io spero di superare i 1000 euro, così mi compro un Samsung Galaxy. Note 10 Plus, ma magari dovrò conformarmi con una camera economica una camera fotografica che filmi pure perché la mia vecchia filmatrice Everio si è rotta nel 2018 credo o 2017 che una, era una filmatrice del 2010 ma tecnologia anteriore GZ180 20 130 biu capito filmava 740x480 8,4 megapixel però gli si è rotto per due volte il flessibile dello schermo allora eh, così siamo arrivati a 8 minuti vi ringrazio del vostro, del vostro supporto e mi raccomando guardiate per intero i miei video come Mettendo in secondo piano una lista di riproduzione in un'altra pagina, magari, e eh, facendo partire la riproduzione totale dei video. Se voi state due o tre ore nel computer, non vi prende molte risorse del computer. Far partire in automatico una lista dei miei video, così per due ore ci sono due ore di visualizzazione in più quel giorno. Allora vi ringrazio di tutto, cari amiche ed amici, che so che anche voi Sarete disoccupati come me ed è per questo che io non vi chiedo denaro. Ma se dovete comprare qualcosa in Amazon, per favore, accediate attraverso i link che io mette, sto mettendo sotto i miei video. Per esempio, Corriera della Sera in Amazon, eh, metterò adesso Star Wars in Amazon, ho messo Sanremo in Amazon, quindi cercate nel mio canale Sanremo. Ho messo i video più visti, andate in video e cercate i più visti e sotto i primi 5 ho messo Amazon. Fate clic eh, su quel link e poi una volta che vi siete iscritti in Amazon, compriate quello che compriate, accediate di nuovo attraverso il mio link sotto il mio video e in quel modo mi daranno la commissione sul vostro acquisto. Anche se comprate non so, 20 pacchi di 5 gilet ciascuno, oppure se comprate cuscini o fiori di plastica, o uova di cioccolato, o cellulari, mi daranno una, una percentuale in relazione a quello che comprate, alla categoria del prodotto e al valore. Allora, eh, buon felice e prospero anno nuovo 2020, perché se il 2020 sarà peggiore del 2019, allora preferirei rimanere nel 2019. E grazie di tutto il supporto che mi date. Have a happy and prosperous new years 2020, their experience. ha. <laughs> Ciao. E poi ci rivedremo prima della pefana.